Miriam, e tutti voi sapete che Miriam è stata una persona speciale per tanti motivi, non riuscirò a dire tutti stasera. Alcuni vi diranno meglio di me le persone che parleranno. Uno di questi era il modo in cui metteva insieme: mi sembra un senso di appartenenza e anche di libertà intellettuale, però. La passione civile politica con anche l'indipendenza di giudizio, in eh, maniera non contraddittoria, che sembrava naturale. Ecco, e queste qualità mi sembrano non frequentissime nel nostro paese, eh, dove anche gli intellettuali spesso vengono richiesti, qualcos'altro lo fa, di incossare una divisa di appartenere a tribù, diciamo così, eh, o a tutte. Questa qualità di Miriam, questo mettere insieme questi aspetti, eh, faceva sì che le tante volte in cui lei è venuta qui, in questa sala, a discutere con molti di voi di vari temi, eh, ogni volta, come dire, un volto spesso spiazzava, ci spiazzava, ci, eh, non ci faceva vedere le cose sotto un altro punto di vista, aiutava tutti noi a uscire appunto da, dagli schemi, che è una virtù preziosa. Ecco, io credo che tutti noi, almeno la casa editrice, sicuramente potremmo conservare questa, questa qualità eh, nel nostro lavoro, eh, nel lavoro che facciamo in tanti modi, eh, che fanno i giornali ringrazio il direttore di Repubblica Mauro, che è qui con noi, che fanno le case editrici, che fanno in generale chi lavora con le idee, con la comunicazione e che appunto è molto importante che mantenga questa capacità di avere passione identificazione, spirito di squadra ma anche capacità poi di uscire da lui ecco, ehm, per questo motivo, per questo ruolo che mi ha svolto, per questa sua intelligenza che poi ci è sembrato naturale pensare di incontrarci e ho pensato di dire a Sara, a Stolano insieme a pensare a questa strada e ringrazio di nuovo veramente molto Giorgio Napolitano di essere qui con noi, un segno molto importante ecco ehm, do la parola a Luciano Moscalia e, e poi vorrei chiedere, chiederò a Vladimir Porchi, a Giuliano Ferrara, a Walter Pentroni ed Eugenio Scalpari di dire alcune cose su, su, su Miriam, ehm, soprattutto sulle sue idee, sul suo lavoro, su quello che appunto continua la, la tiene viva insieme a noi, in un tempo breve perché, diciamo così, dobbiamo stare un tempo eh, eh, ristretto e prima credo che questo non, non sia necessariamente un male per l'intensità del nostro riporto. Eh, è, diciamo. Io voglio ringraziare il Presidente Gordo Napolitano per la sua presenza e anche la terza per aver organizzato insieme a noi questa, questa iniziativa. Eh, prima di cominciare la mia prima una sommessa preghiera a chi ancora scriverà, se scriverà intorno a Milano. Per favore, non la chiamiamo più una ragazza russa. Io in questi mesi che ci separano dalla sua morte credo di aver letto e scritto e sentito tutto quello che si è scritto e detto di me. In tutti questi ricordi ho trovato sincero affetto, ammirazione per la sua straordinaria capacità di giornalista, scrittrice, in molti vera amicizia, ma ho rilevato alcune riflessioni sui suoi tratti caratteriali e politici che, dal mio punto di vista, non corrispondono al mio, come si dice adesso, vissuto con lei. Certo, viveva il giornalismo con una passione vera e profonda, tanto da farvi dire in un'intervista che voi tutti ricorderete, che fra un weekend, con il suo compagno numero, Giancarlo Paglietta, ed un'inchiesta, avrebbe senz'altro scelto la seconda. E questo è vero da sempre, fin da quando aveva iniziato la sua carriera di giornalista. Era il 1956. Eravamo in Francia e Miriam, abbandonata la vita di funzionario del Partito Comunista, cominciava quella di giornalista. Io ero in collegio a Parigi e, dopo molti giorni in cui non vedevo i miei genitori, Miriam mi fece sapere che mi sarebbe venuto a trovare nel giorno del suo compleanno, il 2 febbraio. Io ero emozionato come poteva essere un bambino di 6-7 anni, mi feci comprare da un'inserviente italiana del Collegio che si chiamava Italia, davvero, un mazzetto di fiori e con quello in mano cominciai ad aspettare mia madre. Aspetta, aspetta, aspetta. No, Miriam non arrivò, perché aveva scelto improvvisamente di partire per Algeri dove cominciavano le prime grandi manifestazioni per l'indipendenza di quel pezzo. Questo episodio, tra l'altro, poi è entrato far parte del nostro lessico eh, familiare. Una volta Miriam in un'intervista disse di essere stata poco vicini ai figli. Non è vero. Io come Sara avevo un rapporto molto intenso con mia madre. Non ho mai pensato che fosse una madre distratta o lontana. Un rapporto fatto di affetto e sostegno per le sue scelte di vita, lunghe chiacchiere fatte anche di accese discussioni, telefonate quotidiane e viaggi. Miriam era affettuosa con i suoi figli e con i suoi più cari amici, ma a modo suo, senza smancerie, come diceva spesso, senza sentimentalismo. Credo che solo con i, con i nipoti e poi con i suoi pronipoti. Si sia lasciato andare ad un amore senza limiti e senza vergogna. Si è detto che Miriam non era cinica. Beh, certo, se per cinico si intende chi ha perso ogni speranza per il futuro, allora è vero. La speranza che il mondo e l'Italia potesse cambiare non l'ha mai abbandonata, anche se negli ultimi anni. Ma se per cinico si intende è capace di battute anche con gente, però bisogna dire che Miriam era capace di grande ironia, di sarcasmo. Qualche volta si è andare anche a dire cose feroci, senza però mai riferire. Non sopportava la superficialità, la stupidità, l'intolleranza, le, pos le posizioni ideologiche e di fronte a ciò si rideva, ma non in maniera compiaciuta non con la sua risata squillante dicendo ma va queste sono alcune righe che io e Sara abbiamo trovato dopo la sua morte e che descrivono secondo me molto bene questo aspetto apro le virgolette forse sta qui in questo infantile sincretismo, una delle ragioni se non la ragione della mia indifferenza di fronte ai dibattiti sull'identità, la mia preferenza per le identità multiple, il mio rifugire dalle catalog catalogazioni e definizioni nette, quelle che non ti consentono di riuscita, che ti inchiodano identità un identità una volta per tutte, insomma, aliena da estremismi e demagogia. Si è scritto che la vita di Miriam si è intrecciata con quella della sinistra per più di 60 anni, è vero, ma pochi hanno detto come. Dal 1956, non dai fatti dell'Ungheria che avrebbe capito solo alcuni anni dopo, ma proprio a partire dalla sua esperienza giornalistica, cominciò ad abbandonare quell'atteggiamento fideistico che quasi tutti condividevano del Partito Comunista, forse per via di quella passione per la verità, per la passione di capire fino in fondo i più reconditi motivi di ciò che accadeva nel nostro Paese. Ricordo ancora le violente discussioni avute con lei alla fine degli anni Sessanta, quando io ero preso da un sacro furore ideologico, quando dopo ore e ore di polemiche si finiva sempre con Miriam, che mi diceva «Devi capire, caro Luciano che non si vince sventolando il pretto rosso di una seconda, ma solo con la politica della fontanella, cioè occupandosi giorno dopo giorno dei bisogni della gente, di tutta la gente. Di qui il suo rifugire da qualsiasi forma di estremismo, di demagogia, di populismo, che avvignano purtroppo anche fra di noi. ciò non toglie che cercasse di capire le ragioni tutti che ascoltasse tutti ma non per questo se ne faceva facilmente convincere insomma come si dice oggi il riformismo è stata la cifra della sua esistenza politica anche sui diritti civili anche sulle coppie di faccio e loro diritti mi ricordo alcune discussioni avute fra lei e Paola Concia sul matrimonio degli omosessuali e ogni volta che finiva questa discussione Paola usciva di casa, lei, sorridendo, gli diceva «Ma a me, Luciano, mi fanno ridere i matrimoni fra eterosessuali?» «Perché non Ed era quindi convinta che le donne si liberassero in una battaglia quotidiana e, non, e con le leggi che si potevano migliorare. Insomma, e concludo, credo che per, per Miriam si attagli bene quella frase, sono rivoluzionario in quanto riformista, sono riformista in quanto rivoluzionario. qui, e molti di voi se ne ricordano, credo che credo Mario Pirani, Alfredo ci infatti tanti di voi che erano qui con Miriam a discutere, ricordo Mario, lo ricorderai, in una discussione su etica e politica, sulla trasparenza, c'era Valentino parlato, c'è un intervento, e ehm, c'è qui Rosi Bid, che ringrazio anche molto, e Rose Bid è una, per moltissime persone, una politica, è venuta, è venuta in questa sala, non lo ricordo perché forse era proprio quella discussione scientifica e politica, ha ascoltato tutto il tempo, cioè ci sono, ci sono poi c'è stato avvicinato, avvicinata, forse non ancora delle lei, chiese se voleva parlare di se no. E questo mi sembrò... Eh, allora, esatto. <ride> questo mi sembrerebbe tutto il tempo. Questo è che si mi copre molto. Dunque, prima di, di dare la parola a Vladimir Poggi, eh, volevo chiedere ad Alessandro La terza di leggere tre righe proprio che ci ha mandato a Elmagonino, che avevamo invitato, ma che oggi è a New York e che non è venuta a leggere. Ma con un tonante. Con Miriam ho imparato che le diversità possono essere anche ricchezza, che si può militare ma rimanere liberi, che si può essere animati da spirito critico senza diventare faziosi Sarò sempre grata a Miriam per la sua capacità di comunicare ma soprattutto di stare all'ascolto, per il suo modo di appassionarsi senza retorica o convenzionalismi e per la sua vorace curiosità e desiderio di capire. Mi mancano la sua vitalità, la sua autoironia, la sua contagiosa allegria e sempre di più mi manca l'amica maggiore con cui confrontarmi. E È un, è, un, è, un, è un giovanissimo collega di Miriam. Se sì, io leggerò un brano tratto da un testo scritto da Miriam nel 1956: sì, tu, tu, tu, tu puoi stare in piedi. Un testo del 1976 scritto da Miriam, ma per la terza sul mestiere del giornalista. cercherò di andare veloce. Ancora oggi, nessuno di noi sa veramente quali siano le doti che si richiedono ad un aspirante giornalista. Generalmente si pensa che il saper scrivere sia in partenza indispensabile e forse sufficiente. Non è vero, non è sempre vero. Lo scrivere si impara, e certo nessuno di noi scrive oggi come scriveva al dicempo. Ciò che non si impara e che mi sembra soprattutto necessario è una grande curiosità per le persone e i fatti, l'attitudine raccogliere subito tutti gli elementi essenziali di una situazione e insieme tutti i suoi particolari, la rapidità di apprendimento, di comprensione e di giudizio, una notevole sicurezza di sé, la capacità di ispirare fiducia e stabilire legami, un'altra naturale tendenza alla produttiva superficialità, sapersi appassionare ad un argomento per breve tempo, scriverne e dimenticarlo subito dopo. Una certa dose di ingenuità e di ottimismo è probabilmente necessaria in questo lavoro, per scoprire le cose e non pensare che altri le hanno già scoperte, per indignarsene senza temere di cadere nel moralismo, per essere convinti che valga la pena di scriverle, sperando che questo serva a cambiarle. Vuoi a pensare che in fondo i problemi sono sempre gli stessi gli uomini di cui scriviamo Sempre intenti agli stessi giochi di cui conosciamo perfettamente i meccanismi. Quando questo pensiero ci assale, significa che non abbiamo perduto del tutto la coscienza della modestia dei nostri mezzi. Ma se questo pensiero diventa ricorrente, allora è forse tempo di ricorrere alla macchina da scrivere. È difficile fare questo lavoro senza un reale interesse alle storie che si raccontano agli uomini che ne sono protagonisti. La politica era sempre stata la mia grande passione, in anni in cui le scelte erano radicali e per sempre. Poi mi ero reso conto che essa non era il mio mestiere. E ne avevo scelto un altro, il giornalismo, che mi consentiva di partecipare allo stesso spettacolo, ma in un'altra veste. Dunque spettava d'arte e non nel sul palcoscenico. Di questa necessaria divisione di ruoli sono profondamente convinta. Il giornalista deve essere l'osservatore e il testimone della vita politica. Non può pretendere di essere il suggeritore o il regista. Il che non toglie che qualche giornalista lo sia. Suggeritore, regista e protagonista. Ho sempre amato molto i giornali in cui ho lavorato. Ma me ne sono sempre allontanata senza sofferenza. La monogamia può essere la scelta della propria vita sentimentale. Non la capisco, la capisco meno, scusate, nella vita professionale. E' nel momento in cui siete il bisogno di conoscere altra gente e di misurarsi con altri impegni e doveri. Così, quando si cominciò a parlare a Roma di un nuovo quotidiano inventato il in diretto da Eugenio Scafari, pensai che mi sarebbe piaciuto tentare. Un collega di Paese di mi ammonì. Pensaci bene prima di andartene. Hai quasi 50 anni. La Repubblica sarà un fallimento. E tra sei mesi tornerai qui a chiedermi di essere riassunta. Non è andata così. La Repubblica, con conti fatti, è il posto che non ho lavorato più a lungo. Mi piaceva la sfida, la scommessa, l'avventura di quello che una volta Scaffari chiamava il nostro vascello pirata. Forse proprio per sottolineare questo carattere di avventura e sacrificio che vuole tenere la prima assemblea di redazione operativa il 1 gennaio del 1976. Fredoci dalla montagna da Capo, Don Cenone, passando assieme il primo giorno dell'anno nuovo a preparare il numero zero della Repubblica eravamo a Roma una cinquantina, tra cui alcuni ragazzi che non avevano mai lavorato in un quotidiano. Il clima di Repubblica, la sua gestione e il processo di formazione delle sue scelte mi apparvero subito, contrassegnati da grande cordialità di rapporti e in libertà di dibattito. Può darsi che io non sia nelle condizioni migliori per giudicare il tasso di democraticità di un ambiente di lavoro. Dopotutto sono cresciuto e lavorato prima della Repubblica in ambienti in cui la disciplina e il rispetto delle gerarchie venivano considerati valori essenziali. Alle volte penso che proprio per questo Scamper ha chiamato tanti comunisti in redazione, perché sa che in giro i comunisti sono in gran parte lavoratori e rispettosi della disciplina. Ero convinta, prima di approdare la Repubblica, che un giornale dovesse essere omogeneo e coerente con se stesso dalla prima all'ultima pagina. Repubblica era rimane l'esempio più brillante del contrario, si contraddice costantemente, della sua forza. La redazione stessa non è mai stata omogenea dal punto di vista politico e culturale. Crescendo non ha modificato questa sua caratteristica. Ognuno portava e porta tuttora dentro il giornale il suo personale modo di interpretare la realtà, così come ci porta le sue informazioni, i suoi gusti le sue delusioni. Cosa significa esattamente poi la parola obiettività? Quando io dopo una parola, dice Amtidante ed Alice, questo è esattamente il significato che le voglio dare, né più né meno. Bisogna vedere replica Alice, Se potete fare in modo che le parole indichino cose diverse, bisogna vedere, dice Amtidanti, chi è che comanda, ecco tutto. Ecco, ecco tutto. Per qualche tempo comandavamo anche noi giornalisti nelle redazioni. In qualche caso sbagliamo, in qualche caso vincemmo e in qualche caso perdemmo. Come stiamo oggi? O più precisamente, come siamo oggi in rapporto al potere? O ancora, per dire a quanto ampi tanti, chi è che comanda? L'importante secondo me è vivere ad occhi aperti. La mitologia della professione si nutriva dell'idea di un'assoluta, totale indipendenza e libertà di ognuno di noi. Ora noi sappiamo che questa assoluta indipendenza e libertà non è mai esistita e non esiste. Esistono spazi di autonomia da salvare. Ci sono fasi nella vita del Paese in cui questi spazi sono maggiori, non per merito nostro, o non solo per merito nostro, ma perché è più forte il sistema delle autonomie della società civile e maggiore la richiesta di trasparenza e di controllo. Ci sono periodi, invece, in cui questi spazi si riducono o si chiudono. A me sembra che oggi viviamo, per un complesso di motivi, in una di queste fasi non esaltante, in cui viene richiesto più conformismo che spirito critico, più adeguamento a mediocri valori che a ricerca di valori nuovi. Finita la stagione del coraggio e della denuncia tornerà dunque vincente la stagione del conformismo e della pigrizia intellettuale? Io la sento arrivare e aggiungo soltanto un piccolissimo ricordo. Ehm, io non so per quanto l'ho conosciuta se Miriam abbia prevalso la passione per la politica e l'amore per il giornalismo. Questo testo parla dell'amore per il giornalismo e io questo ho conosciuto. Quando questo amore aveva, appunto, come oggetto, la Repubblica. Miriam frequentava la direzione, frequentava le firme del giornale. La cosa che mi stupì da subito è che Miriam era ne anche a sapere come e cosa si muoveva la base della piramide, come lavoravamo e cosa pensavamo noi, collaboratori e giovani redattori. E questo anche perché, per quello che ho conosciuto di Miriam, Abbiamo sempre un grandissimo interesse verso i cosiddetti giovani, diciamo le nuove generazioni, un interesse che spesso si traduceva in vere forme di generosità. E poi Miriam aveva una particolarità, non instaurava con le nuove generazioni quella relazione, quel gioco dei ruoli, che ha ragione che spesso si instaura tra cioè generazioni distanti che quella del maestro e dell'allievo. Ecco, lei in alcuni casi ti dava il privilegio di rapporti in qualche modo orizzontali. Ricordo il consiglio, e chiudo, che dava, prima di scrivere, un buon pezzo. Diceva, ehm, immaginati il tuo lettore, vendilo il carne d'ostra, dagli un nome, un volto e scrivi per lui. Ecco, questo solo per dire che io credo che Miriam, fino all'ultimo, non sia mancata la caratteristica che qui chiede i giovani giornalisti, che era quella appunto di una grande, di una grande, insaziabile curiosità verso tutto, le persone e verso i fatti. Grazie. <ride> no, ma lo dicevo soltanto perché già orientato verso naturalmente apprezzo la La mattina del 9 maggio del 1978 mi capitò di fare come spesso succedeva venendo da Torino a Roma una riunione sulle questioni riguardanti la lotta al terrorismo. Lo Discutemmo sempre. Sì, se eravamo no, alla fine se Moro si poteva considerare un prigioniero che sarebbe stato ucciso oppure sarebbe stato liberato io ero di parere che sarebbe stato ucciso per ragioni intrinseche alla logica di una banda terroristica con quell'identità, con quell'ideologia con quella cultura e altri però con, anche con qualche elemento di interessante, di riflessione, dicevano no, la sua liberazione sarebbe il detonatore di una grande crisi esplosiva della Repubblica, quindi lo libereranno. Tutto preso in queste, nei, nei, nei residui di queste discussioni, invocco via del Bottego Oscuro alla fine della riunione verso le 11 del mattino per andare all'aeroporto e tornare a Torino. E, e passo, eh, sapendo naturalmente davanti alla via Caetana, 50 metri da dal luogo dove in quel momento giaceva Aldo Moro. Arrivo a Torino, ho la notizia per terribile dire che arriva verso le due e mezza tre, un po' meno il tempo reale di oggi, si vedono le immagini televisive, quel terribile bianco e nero diciamo, della nostra gioventù e, eh, e, vabbè, e nasce il ovviamente una giornata drammatica per un attivista che è presente in un articolo eh, quella situazione. La mattina dopo leggo l'articolo, l'unico che abbia dato un senso letterario, quindi un senso, un significato, attraverso il giornalismo e oltre il giornalismo a quello che avevo visto. E l'articolo era questo articolo di Miriam Matai che mi è stato chiesto di Guardare, di guardare, rileggere e ripresentarmi in un'occasione così bella con i suoi figli, la sua famiglia, i suoi cari, tutta gente che l'ha amata e stimata. E mi ha impressionato, perché ricordando un dettaglio in particolare, eh, Miriam aveva tra le tante eh, inimicizie, alcune delle quali sono state citate in modo brillante sacro da, da Luciano, eh, un'altra che aggiungerei all'elenco, la pedanteria eh, diceva che era stupenda, una volta parlavamo di Bruno Montecorvo quando stava a scrivere il libro su di lui perché Bruno Montecorvo era un numero di famiglia, era una specie di zio, lo zio della bomba atomica, queste cose di, di mitologia, no? E allora lei era, era curiosa, voleva sapere perché alla, quando cominciò a essere più libero libro, ricominciò a crescere in Italia, abitava in una pensioncina in una stazione Telica. Cioè, ma che ti diceva? Io le raccontavo un po' insomma questa.. Strana ricomparsa di uno zio della mia infanzia, perché nei, nei, alla fine degli anni '50 ero a Mosca e lui era appunto uno dei nostri anfitrioni diciamo, nel mondo nel cui era uscito <coughs> misteriosamente qualche anno E, e lei mi disse questa cosa stupenda, perché io la vedevo, ha scritto un libro di storia, l'ha parlato molto bello, molto bene, mi disse, no, perché sai, chiedo queste cose che hanno cose un po' esormative di coloratura o coloritura, chiedo queste cose perché pff, a me non piace approfondire, approfondire. devo <ride> trovare una cosa bellissima. ecco, leggendo, rileggendo questo articolo sul ritrovamento del cadavere di Barbara Laucomoro, ho visto proprio questa grande vena eh, antipedante, giornalistica nel senso più alto del termine, il giornalismo crea la verità, la secchezza, eh, e che in modo asciutto racconta le cose senza, ehm, senza che le preoccupazioni deontologiche che cosa, come, quando, dove, eh, impediscano di comunicare emozione e, e, e forza, diciamo, implicita nella realtà. Eh, L'articolo comincia anche da Roma, naturalmente, <coughs> Questo fagotto, gettato dietro il sedile posteriore della Renault color amaranto parcheggiata in via Caetania, è il corpo di Aldo Moro, è un fagotto informe avvolto in una coperta di lana color cammello, con un bordo di raso, una coperta come ce ne sono in tutte le nostre case. Il sedile è leggermente inclinato verso l'avanti. La macchina e gli sportelli aperti. A pochi metri ci sono il Ministro Corsica, i sottosegretari d'Arida e Lettieri, il procuratore capo Giovanni De Matteo, il capo della polizia parlato, il generale Corsini, comandante dei carabinieri. Sono le 14.15. Giancarlo Paglietta passa attraverso il cordone dei carabinieri, rivolge uno sguardo interrogativo a Corsiga. Sì, è Moro risponde, il Ministro degli Interni questo articolo straordinario, eh, che è anche una cronaca eh, superba, non solo dignitosa, ma superba, di ciò che effettivamente era eh, diciamo, presuntivamente avvenuto a pochi minuti, anzi nel momento stesso del ritrovamento fatto da una grande cronista, sembra un racconto di Henry James, eh, sembra una, una storia... Era, era maggio, ma sembra invece una storia di quelle settembrine calde, cicatricce, dove senti l'infernale pressione della natura anche sui tuoi pensieri. Ed è il particolare straordinario che mi ha colpito, che mi ha di nuovo fatto rivivere quel momento: è quello del bordo di raso della coperta. Forse a me, nella mia era voglia. Ieri racconta nel proseguo dell'articolo che questa macchina, questa barra di metallo, a un certo punto diventa il centro di uno strano e spettrale silenzio, c'era il sospetto di una bomba, le forze dell'ordine hanno chiuso via Caetano, la gente premeva, ma la folla, la folla romana, a un certo punto si era come, come chiusa in se stessa e c'era stato proprio un momento di silenzio, perché si era capito che era stato ritrovato il cadavere dello statista della democrazia cristiana, sequestrato, processato, ucciso, in carcere del popolo. Il eh, pezzo finisce con dei dati molto importanti per un giornalista di valore come il Mapai, qual è l'Aro, lo Scorpione, naturalmente non ha una chiusa retorica, ha una chiusa sui controlli. Di sulla militar dei terroristi che avevano portato tra la direzione del PC e la direzione della Democrazia Cristiana. C'è un episodio molto toccante, molto bello di un prete chiamato alla Chiesa di Gesù, la Chiesa di Gesuiti in fretta e furia dalla polizia che arriva e dà sulla faccia ghiacciata del l'ultima missione fuori tempo massimo. L'articolo è quindi cronisticamente perfetto politicamente restituisce nel modo più straordinario tutto il tema diciamo, di un regime unico che era quello del partito della fermezza, nel quale ci eravamo ritrovati in tanti e che andava a consiglia a ieri, a Fiore, tutti presenti sul luogo di delitto terroristico, ma se oggi dovessi ripubblicarlo e rititolarlo, questo articolo sul ritrovamento di Aldo Moro, lo farei proprio in nome della celebre, evidente, straordinaria guerra alla pedanteria che ha sempre fatto via come professionista, come politica, come donna, come essere umano, lo intitolerei alla intelligenza il bordo di raso. <ride> Ma io do lettura rapidamente di un frammento dell'editoriale che. Pubblicato oggi, 26 settembre 2012, su Repubblica di Milano Da ormai quasi sei mesi viviamo dentro una vicenda che ha trasformato i giornali della sera in bollettini giudiziari, un seguito di incriminazioni, arresti, confessioni di uomini politici, funzionari e imprenditori, altro che Disneyland. Viviamo in un paese che, per una parte, sembra sequestrato dalla delinquenza mafiosa e camorristica, da trafficanti di droga e bande di rapitori. E dall'altra, la parte più evoluta, civile e progredita, sembra in mano a comitati d'affari che si spartiscono gli appalti e le tangenti. Sappiamo bene che la realtà italiana non è solo questa, ma questa realtà è innegabile. E poi aggiungeva: la mancanza di ogni regola, di ogni norma di trasparenza nell'uso di questi fondi, affidato all'arbitrio delle segreterie dei partiti, nonostante vengano ufficialmente erogati ai gruppi parlamentari, è ormai di dominio pubblico. Così come è nota l'inattendibilità dei bilanci che formalmente vengono presentati ogni anno dagli stessi partiti. C'è da chiedersi dunque se non sarebbe opportuno sospendere questo finanziamento fino a quando non si sia provveduto a modificare la legge in modo da renderne più trasparente l'uso e più controllabile il rendiconto. Sottoposti a una culla dimagrante, grazie al venir meno del sistema delle tangente e a un finanziamento pubblico adeguatamente riformato, i partiti potrebbero anche ritrovare, nel collegamento con i loro iscritti e con la società, le ragioni più autentiche di un loro ruolo. Nel momento in cui vengono chiesti a tutti i cittadini pesanti sacrifici per il risanamento del bilancio dello Stato, non sarebbe male che qualche sacrificio in nome della moralità pubblica venisse richiesto anche al sistema dei partiti. Era il luglio del 1992. E, eh, siamo, ancora qui, siamo ancora qui e questo racconta della diciamo da un certo punto di vista dell'immutabilità di diciamo, certi italiani e dall'altro della grandezza di un'osservatrice come è stata Miriam. Io vorrei dire solo una cosa, anche per non rubare troppo tempo al Presidente, che è questa. Eh, Miriam a me affascinava sempre e, e, e le volevo molto bene perché penso che lei ritenesse, e lo dico sulla base di queste righe, che c'è una sola cosa nella vita per la quale vale quell'espressione che a me fa abbastanza paura che è senza sé e senza ma ed è la legalità. Tutto il resto è semma, tutto il resto è dubbio, è ricerca, è viaggio, è ispezione, è messa in discussione di se stessi e Miriam era così. Era riformista anche da questo punto di vista e aveva uh, una uh, sacra curiosità nei confronti del pensiero degli altri. Amava il pensiero degli altri più del pensiero di quelli che sentiva più vicini e forse è per questo che tante persone che la pensavano diversamente da lei l'hanno amata come non l'abbiamo Scaffari, come Miriam è un'altra delle persone che sono venute spesso qui sono anche qui nelle foto che hanno discusso varie volte in maniera anche molto vivace, mi ricordo una volta per me è memorabile quando discutemmo qui con Daredo, mi ricordo di quadrare il un'altra volta mi ricordo e fu molto interessante perché noi pubblicavamo un libro dell'attuale ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi che si chiamava Lo Sguardo Corto, e lui all'epoca era un professore politologo, diciamo, non aveva, non aveva incarichi politici o non era neanche lettore era, era cattolico, scienziato della politica, e io chiesi a Eugenio di fare una critica del libro. Ed Eugenio lo lesse e poi mi disse: Guarda, effettivamente diciamo avrei da dire cose abbastanza critiche sul libro e io disse, ma mi sembra utile per la discussione e così fu, nel senso che Eugenio fece un intervento molto critico nei confronti del libro ma fu fatto in tale maniera, quell'intervento così critico, forse era critico su quasi tutto non mi ricordo che disse io condivido, che quando uscì Mornaghi Forse per, per garbo, ma non credo, mi disse: Guarda, ti ringrazio molto. La ringrazio molto perché è stata per me un'occasione preziosa. Questi, eravamo con un tavolo che io ho stata Un'occasione preziosa da cui ho imparato molto e come dire, ho avuto molti stimoli. Ecco, questo lo dico perché, appunto, è un'altra dimostrazione di come io credo si possa fare discussione pubblica in maniera seria, dura, anche critica ma civile e rispettosa reciprocità anche quando si hanno idee molto diverse. Questo lo dico perché per una casa editrice, credo per un giornale, so, questo è un tema fondamentale, cioè come creare le, le condizioni per una in di questione in cui non si arrivi all'ingiuria, all all'insulto, eccetera. Scusami, ma volevo dire che volevo ringraziare, ringraziare, perché Eugenio appunto, è una delle persone in cui ce ne sono alcune. Che è venuto qui più spesso e che, come dire, ci ha fatto molto piacere perché ha dato un contributo alle discussioni in cui c'era anche Miriam. Bene, adesso mi senti. Sì. <ride> <ride> Dunque, eh, dopo le cose che ha detto Luciano, allora dicevo dopo le cose che ha detto il figlio Luciano eh, c'è molto poco da aggiungere perché ha dato una definizione molto precisa che io condivido in me cioè riformista perché rivoluzionaria e rivoluzionaria perché riformista questo lei lo dimostrava nel vissuto. Di nei rapporti con tutti noi e quando lei eh, lei è stata molto vagante lo dice le testate dei giornali non erano un, una monogamia inscindibile però quando è arrivata al pubblico è arrivata appunto quel numero di zero ancora prima dell'uscita dopo che se è andata più cioè, quello è stato la sua eh, storia, il suo nido. Diciamo. Ecco. Allora, perché questo reciproco innamoramento? Perché lei è stata ai primi vent'anni con me, ma nei i successivi i 16 è stato con me. quindi, evidentemente era il DNA del giornale che la conteneva e al tempo stesso al quale ne dava al e contributo e uno dei motivi era, era quello cioè un riformismo che usa i metodi del riformismo ma che proprio perché sono metodi efficaci conduce a una rivoluzione di una società conformista e, dice, e il suo diceva sì. E poi c'era un'altra ragione per cui era in, in sintonia costante con noi che noi abbiamo sempre messo, e questo, eh, io lo ricordo bene i tempi in cui eh, dirigevo il giornale, facevo, eh, come in tutto il lavoro si consegue a fare, delle riunioni che non avevano niente a che vedere con le riunioni che si fanno normalmente nei giornali in Italia e all'estero sono 20 minuti per leggere qual è l'elenco degli argomenti e come vanno messi nel bacio Noi facevamo la prima mezz'ora di quello che si chiama scusate il termine, cazzeggio, il quale serviva da introduzione perché ci abituava e, e questa è la seconda ragione della sintonia costante con Miriam a mettere i piedi nelle scarpe degli altri cioè non è che noi fossimo privi di nostre scarpe anzi noi abbiamo camminato finora per 36-37 anni ma ogni tanto quando era necessario cercare di capire chi era l'alleato chi era l'avversario chi era l'amico chi era eh, una persona eh, con cui non si andava affatto d'accordo noi tentavamo di capirlo dal di dentro cioè mettendoci al suo posto e cercando di ragionare con la sua testa per poi poterlo rientrando sulle nostre riscarpe poterlo giudicare con obiettività. Allora, lì eh, hai detto qual è il problema dell'obiettività. Eh, no, la di mia. Allora, l'obiettività, eh, per noi l'obiettività è sempre stata quella di dire al all'ettore noi chi cioè, da quale punto di vista noi guardiamo e che sappiamo che è un punto di vista particolare non necessariamente non ha parole universali molto soggettivo e lei aveva questa capacità intrinseca perché si metteva eh, cercava di capire gli altri ecco, ha ragione Giuliano quando dice che in quell'articolo eh, quell il bordo di seta della coperta di lana color cannello c'è cioè in tutte le case. E, e, e il fatto che lei lo noti significa che è una persona che attraverso i dettagli descrive una situazione che va molto al di là di quei dettagli ma la riconduce a un, un dato diciamo... Eh, che per i dettagli Dio si nasconde nei dettagli perché ci crede. questo dato di fatto la verità si sì, nasconde nella verità e questo è stato per noi io. sono d'accordissimo che non bisogna chiamarla ragazza rossa perché era lei. lei era socialista in realtà lei era socialista nel senso che il socialismo era il contenuto di quello che lei voleva che fosse il partito composto, il socialismo. Eh, infatti, eh, tanto fece che questa idea entrò pure nella testa di Paglietta, perché non era facilissimo a Paglietta far entrare in testa di Paglietta, però negli ultimi anni, non so perché mm -hmm. lei lo guidava mentre prima era molto difficile lui, lui sì che era il ragazzo, un ragazzo con cappello e costruzione e io ricordo ancora con un Paglietta uno scontro e, e in un certo senso quando io tornai al giornale magari uh, no, no no, io non ero a non, non è sistema, di... c'era l'espresso. La maglietta era andato a fare una, era il capo della delegazione che era andata al congresso a metà del 21 o il del CUS dove si dava pubblica conoscenza del rapporto CUS E allora lui raccontò come si era svolto questo. questo Congresso. e poi cominciarono le domande insieme a tanti altri giornalisti e lui, e poi ci fu uno che gli domandò: Ma voi non avevate, non vi eravate accorti di nulla? E lui disse: Prima disse no, non c'eravamo accorti poi disse, poi alla fine insomma disse sì, ma la rivoluzione per noi è più importante della verità sì, sì, e io mi ricordo di sì, sì. la verità è la rivoluzione e questo lo raccontare e lei mi abbracciò che non era con noi e questo è una storia di media per quanto mi riguarda. mi sono riletto gli articoli che gli abbiamo dedicato quel giorno e quindi ce n'è anche uno mio, lo finisce come finisco adesso, cioè io la ricordo per la sua intelligenza e la sua allegria. Bene, allora con l'intelligenza speriamo, con È stato un bel momento, ringrazio Giorgio Napolitano, ringrazio tutti gli essere venuti e continuiamo così.